Abbiamo parlato più volte dell'importanza dei modelli e di quanto sia fondamentale nella nostra visione ragionare per modelli e bisogna capire che ci sono diversi tipi di modelli in particolare noi eh, occupandoci di fenomeni sociali eh, parliamo di modelli dinamici perché un modello da copiare può anche essere un modello eh, abbiamo già fatto questo esempio da qualche altra parte come un cartamodello, no? un modello in cui io ho un, un foglio di carta con delle misure e le copio e ottengo un vestito uguale a qualcos'altro però quello è un modello, non è un modello dinamico hai tutte le informazioni lì hai delle fasi, certo, ma non è un modello dinamico perché non si trasforma nel tempo un modello dinamico invece è un modello che cambia nel tempo che si trasforma nel tempo quindi un modello dinamico è un modello che non crea soltanto delle condizioni al principio, ma che a seconda del passare del tempo, a seconda del, del, dello scorrere del tempo, si trasforma. Quindi il modello ad esempio dice che dopo tot minuti, dopo tot ore, dopo tot anni, eh, fai questa cosa, succederà questa cosa. Allora, questo è un modello dinamico, un modello che ha senso solo nello scorrere del tempo. Ehm... Ovviamente, poi potremmo anche dire, sì, ma allora anche una ricetta di cucina, un modello dinamico. se sì, io, e... sì, io devo fare la pizza, prima metto l'acqua nella farina e poi dopo due ore metto il lievito. Una ricetta per la pizza. Ecco allora che io ho un modello dinamico, dopo due ore metto il lievito. Però i nostri modelli sono modelli di tipo dinamico, sì, ma sono modelli in cui... Alcune cause sono conseguenza e diventano una volta causa e poi conseguenza per causa, quindi sono modelli dinamici ma sistemici. E cioè sono modelli dove ci sono differenti elementi che nel corso del tempo interagiscono ma influenzandosi reciprocamente. Allora, quello, che, quello di cui ci occupiamo noi sono sì modelli, ma sono modelli, modelli dinamici, modelli dinamici sistemici. Quindi modelli in cui eh, esiste Esistono delle condizioni di base che poi determinano de delle dinamiche, che modificano la struttura, che, allora, che a sua volta determinano altre dinamiche, che modificheranno la struttura e così via. Questo è quello che eh, intendiamo noi per ragionare per modelli.